La magia dell'ammagliamento magliamento è la più infida e contemporaneamente una di quelle che potrebbe risultare più potenti, a seconda di come la utilizzate. Le sue caratteristiche sono singolari. Innanzitutto è quella che non può essere individuata a parte da un incantatore che possiede magia di ammagliamento. In quel caso è possibile, o anche dalla logica, comprendere che qualcosa di strano è avvenuto, ma normalmente sono incantesimi camuffati. Quindi è più facile trovare eh, personaggi dotati di questo tipo di magia che non si sono fatti marchiare, quindi hanno eluso il, il controllo del magistero, proprio perché è difficile riconoscere la magia d'ammogliamento. Inoltre, la magia d'ammogliamento ha un'altra caratteristica singolare: tende a costare molto poco in punti magia, perché sempre, soprattutto se si fa su degli avversari e non su degli alleati, porta a eh, un tiro di resistenza da parte del bersaglio. Quindi. È facile riuscire se si ha un buon punteggio in spirito, non è detto che il bersaglio però subisca. Ma come sempre facciamo tre esempi. Il primo esempio è il più classico, quello che in D&D o in altri giochi viene detto charm, ovvero l'affascinare. L'affascinare di solito coinvolge un singolo bersaglio e costa quindi un punto magia. L'affascinare porta il bersaglio che fallisce nel suo tentativo di resistere all'incantesimo con una prova di mente o una prova di spirito, a seconda del tipo di incantesimo che si va a creare, lo porta ad essere amichevole, ad essere un alleato temporaneo dell'incantatore che utilizza questo tipo di magia di ammagliamento. Un secondo esempio invece è l'illusione di massa. Ecco, questo è sicuramente un tipo di incantesimo di ammagliamento che richiederà due punti magia, perché coinvolge più soggetti, molto probabilmente tutti quelli che si trovano di fronte all'incantatore o in una determinata area. Questo tipo di incantesimo genera un'illusione audiovisiva o anche olfattiva, qualcosa che coinvolge le percezioni di chi gli sta intorno e lo devia, lo porta a pensare che stia succedendo qualcosa che in realtà non accade. Quel qualcosa che sta succedendo non solo fa agire il bersaglio di conseguenza, sempre che subisca l'incantesimo, ma lo può addirittura portare a subire dei danni, perché le illusioni, se non percepite come tali, possono fare male. L'ultimo esempio è invece un tipo di incantesimo d'ammagliamento che coinvolge gli alleati, facciamo che lo chiamiamo eroismo, ed ecco che un tipo di incantesimo che non ha un tiro per resistere, perché in questo caso non sta danneggiando ma sta aiutando, fa sì che tutti gli alleati, compreso l'incantatore, magari diventino immuni alla paura. E sappiamo, soprattutto lo vedrete nelle avventure che usciranno, che ci sono delle creature che provocano paura e quindi danno uno svantaggio a tutto il gruppo. Un incantesimo del genere potrebbe annullarlo definitivamente. Nel prossimo video parleremo invece di come crearsi i propri talenti, intanto che nel manuale base ce ne sono alcuni da esempio, ma non saranno i soli che potete utilizzare. Quindi gli altri li creerete voi e imparerete come. Alla prossima!